Prova, prova, prova, prova. Se l'universo è popolato, se l'universo è popolato da galassie, cioè è pieno di galassie, 400 milioni di galassie, quindi ci, sono, ci saranno, non so, milioni di specie stramiliarie, di specie umanoidi o non umanoidi, eh. per quale motivo quando si parla di amore, l'amore è indirizzato solo alla specie umana? Cioè, voi prendete in considerazione, come d'altronde fa anche la Chiesa, vuole non fare del male al, al mio vicino umano sempre ma chi l'ha detto questo? Beh, eh, io sono vegano ad esempio Quando ma tu... io amo gli animali anche quindi lei non li mangia? si sì, è certo che li mangia eh, allora come, come li ama? come per... li ama se li mangia? perché lui mi chiede di essere chi? mangiato l'animale chi? chi? io non sono, un, uh, ster... non sono uno sterminatore di animali eh, se li mangia cos'è? Quindi potrei, potrei, potrei mangiare anche un essere umano, lo amo e me lo mangio. Lei è un vegano? Sì. E allora deve odiare il leone. Ma non c'è, il leone è carnivoro. E io pure. No, no, lei non è carnivoro. Come no? Lei è anatomicamente fruttariana. Lei non, lei non sa come rispondermi. Eh, lei deve così. odiare il leone, il leopardo, la tigre è tutta quella specie animale carnivora che uccide in un modo feroce e sanguinario i suoi simili il leone è carnivoro Prefine. lei mi deve rispondere Sto ma va? non sta uccidendo il, la zebra in un modo feroce mi fa, mi fa rispondere o vuole che, che le risponda no, che lei ti mi ti deve dire. dire sì o no sta rizzio... uccidendo o non sta uccidendo il leone è carnivoro sta, uccidendo, sta, uccidendo, sta uccidendo o non sta uccidendo sta uccidendo ecco e segue, anche io sono carnivoro e, e segue e segue il suo istinto adesso, io seguo il mio adesso, istinto io, naturale adesso io le porto qui un vitello vivo sì. e lei me lo mangia me lo uccide davanti a tutti no io non glielo uccido ecco no. No. no io non glielo io non glielo uccido. È carnivoro me lo uccide davanti a tutti. Io non glielo uccido, io gli chiedo al vitello. Puoi essere ucciso e lui mi dice lei da te. lei è carnivoro? Da lei è carnivoro? Sì. Sì, sì. Se porto qui un vitello e, e c'è un leone, il leone si, si, si butta addosso al vitello. Certo. Se lei è carnivoro, gli porto qui un vitello vivo e voglio vedere come si butta addosso al vitello. Ma io sono intelligente, più intelligente. Eh no, non mi, non mi sembra proprio che lei è intelligente. No, eh non mi sembra proprio. E allora lei se ne può anche andare. Eh, eh, eh, allora. Qui? Se non sono intelligente che cosa ci è venuto Questa a è fare? La... Sono venuto a sentire, ah, io la prima volta che È venuto a sentire la, uno la scemo! Volta, è la prima volta che lo vedo, eh! Ma è la prima se, volta che lo vedo! Io so, venuto, che mi scusi, confronti. se lei è venuto a sentire uno scemo, che c'è è venuto a fare qua? Non L'ha detto lei che non scemo. non no, ho lei, detto, lei ha detto no, io no, non no. sono. se uno non è intelligente è scemo. No, no, l'ha detto lei, io non ho detto l'ho detto e io. E allora va Beh, bene, se prego, se ne può anche andare. Beh, dentro... Grazie. Ah, questo è, questo è Gesù? Questo è il messaggio di Gesù? Senta, questo è il lei di non deve, deve rispettare la mia personalità Siccome non la questo sta rispettando Lì è la porta e questo, se ne va Questo è il messaggio di amore di Gesù ma Certo che è il messaggio d'amore, Perché me ne, Gesù me, ha me scacciato me va, i deficienti ne, come me lei me ne, dal me va, tempio Me ne, vale se ne va perché di sentire queste coglionerie Proprio non c'ho intenzione Va bene, per favore lo accompagnate fuori al Signore Grazie Ma non io fuori, Ex. non serve che mi accompagnate Arrivederci e non si presenti più da noi che non abbiamo niente a che fare con lei. Se ne vada dal signor Biglino, prego, arrivederci, arrivederci, arrivederci ho detto, fuori! Amore, con i cretini bisogna trattarli così i cretini, se ne vada, grazie, ho detto se ne vada, questa è una sala che ho affittato io, fuori! Fuori! Prego, sono a disposizione. Se se ne vuole andare anche lei, se ne può andare. Eh? Eh. No, io non è che sono carnivoro, io sono... Io sono rispettoso delle persone, quando vengo offeso io sbatto fuori, questa è casa mia, ho affittato con i miei soldi questa sala, quindi mi posso permettere di cacciarlo via. in batterie, però sono carnivoro pure io, questa è la natura, è un altro discorso. Quello che gli succederà col Signore è che sarà mangiato degli animali. Il signore parlava di ipocrisia, perché per esempio io sono carnivoro, io al posto suo ho risposto, portalo che ammazzo qui l'agnello, perché se lo mangio devo essere anche responsabilmente. Quando mangio la bistecca. Ma so io non c'ho bisogno di ammazzarlo qua, io ho i macellai che lo no, ammazzo. Io quando mangio una bistecca so che hanno ucciso una, un animale ovviamente, che ora... Posso dire una cosa? Sì, cioè?